Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso volevo farvi vedere un attimino il mio orto invernale Siamo a fine agosto, forse un po' in ritardo dovevo farlo prima ma non ci sono riuscito qui ho ricavato una zona, ho fresato vicino all'orto estivo dove adesso tirerò le manichette dell'acqua e metterò parte dell'orto invernale, sono circa 20 m quadri. Qui adesso tolgo il mais, è ormai è arrivato fine vita, tolgo le pannocchie, quelle che sono rimaste, da una pulita, riutilizzerò, tolgo l'erbaccio ovviamente, riutilizzerò gli stessi fori, le stesse manichette e qui metterò un'altra trentina di piante. Qui invece avevo fresato un paio di settimane fa adesso devo livellare con un rastrello qui abbiamo una settantina di metri quadri buoni per l'orto invernale forse un po' troppo onestamente adesso vediamo cosa utilizzare, se utilizzarlo o magari soltanto una parte e vediamo anche se riesco a portarci l'acqua qui perché non è molto agevole qui avevo ricavato una zona, tolto l'erbaccia, le ma la tengo così inerbita per l'anno prossimo, l'anno prossimo qui mi sposterò con le reti unirò le due reti, questa e quella farò un orto unico e qui probabilmente metterò i pomodori perché non è mai stata coltivata quindi il terreno si sta riposando e farò riposare la parte dei pomodori è giusto fare anche la rotazione ogni tanto perché sennò poi il terreno si impoverisce ho steso i tubi, non vi ho fatto vedere l'operazione perché tanto è sempre la stessa ora sto facendo la prova idraulica, mi avvicino, vi faccio vedere Insomma tutto, ho steso 2, 4, 6, 8 tubi, più ne ho, qui dovevo il mais, adesso finisco di pulire con la scopa, ma ho liberato qui ho ancora 1, 2, 3, 4, 5 file, devo fare il conteggio delle piante, comunque non sono poche. Adesso dovrò livellare con il rastrello, poi metto le piantine e poi metto della paglia come pacciamatura. Mi fermo un attimo perché comincio a sentire la stanchezza, ci sentiamo magari domani mattina. Bene, ho ripreso il lavoro, ho iniziato già a trapiantare le piantine, quelle che vi ho fatto vedere l'altra volta. Come al solito metto al fondo della buchetta un po' di stallatico pellettato. Bene, adesso vi mostro l'operazione del trapianto. Dan! Ciao, oh, bene. È arrivato Dan, non mi lascia mai da solo. un attimino per non toccare le radici prendiamo una piantina guardate che belle che sono queste la prendo col, col panetto di terra intero così lei non soffre per niente si, danno, si. Qui per combattere la cavolaia, che tanto arriverà nel giro di poche settimane, darò subito un estratto di macerato di pomodoro, dopo vado a prendere un po' di piantine, un po' di femminelle e le metto a macerare. Poi vi lascio il link del video e quello, quello è eccezionale. Dan, stai fermo. Quello è eccezionale per la cavolaia, l'avevo già provato qualche anno fa. Bene, vado avanti così. Queste sono le piantine che ho trapiantato forse tre settimane fa, adesso non ricordo esattamente la data, dalla prima semina. Si sono riprese ovviamente quasi tutte e hanno continuato a crescere. Ne ho messe due o tre per vaso in questo vaso rotondo e sono diventate molto belle. Guardate, sono alte, alte un palmo praticamente. Ok, vado avanti e poi vediamo la fase di irrigazione e pacciamatura. Ho deciso, dal momento che non sono bellissime le mie piante, perché hanno sofferto un po' di attacchi di animali, di dare loro il tannino di castagno questo qua l'avete già visto nel video dove provavo i tre prodotti biocchi Ne ho ancora molto va messo un, un grammo per ogni metro quadro io adesso vado a spannere, saranno 15-20 metri quadri metterò 10 grammi ho già misurato mezzo tappino e 10 grammi quindi metterò un tappino intero però siccome è in affiattoio solo da 6 litri lo diluisco diversamente quindi metto un quarto di tappino Dovrò fare più piante. Il tanino di castagno è indicato anche per essere somministrato per via radicale, in quanto è un corroborante. Non faccio la fertilizzazione che avete visto l'altra volta, perché ancora non ho il campo completo. Ho soltanto mezzo orto pronto, quindi sprecherei il prodotto. Mi dispiace. Vi porto con me, vi faccio vedere l'irrorazione Circa mezzo di trapianta. Ho acceso già l'impianto a goccia prima perché mi veniva più comodo fare le buche con la terra un po' bagnata e quindi ne ho approfittato, le piante che avevo già messo sono state bagnate. Ora rimarranno un po' moge queste piantine per un paio di giorni, domani dovrò dargli di nuovo l'acqua, probabilmente qualcuno non ce la farà, le più deboli che vedremo dopo. Ecco come vi dicevo qui, abbiamo i cavoli che sono un po' più brutti, perché ho avuto un attacco di, di animaletti e così via. Adesso vi faccio vedere quello che ho fatto fino adesso, ecco questi sono i cavoli un po' più brutti. Ce ne sono alcuni che probabilmente non si riprenderanno dal trapianto come questo e vabbè non importa adesso poi eventualmente eh, li andrò a acquistare, le piante che mi mancano le acquisterò. Ho terminato il trapianto dei cavoli, una parte perché ancora molti sono tra da trapiantare qui, ho utilizzato... Come vi dicevo una parte della pacciamatura anche se non si dovrebbe perché era già sfruttato come terreno avrei dovuto farlo riposare ma vabbè qui ho messo i finocchi adesso dovrò ombreggiare per i primi dieci giorni li ho messo ancora un po' di cavolfiori ora qui avevo questi pomodori che hanno sofferto molto poverini tolgo tutto siccome avevo tre manichette dell'acqua va proprio a fagiolo tolgo tutto sposto le manichette passo la moto zappa pulisco in più ne approfitto per tirare via tutte le piante di pomodoro e cominciare a fare il macerato di pomodoro perché come vedete qualche farfallina c'è già e questa è la mamma della cavolaia o neanche a metterle a terra e già che c'è la farfallina incredibile quindi il macerato di pomodoro va messo praticamente subito ho terminato di stendere la paglia qui c'è andata circa una balla di paglia intera indicativamente a un costo che vale 3-5 euro Così Facciamo la botta di conti, i conti della serva. Qui c'è andata un'altra balla di paglia fino laggiù, però non ho terminato ancora questa parte qui. Quindi devo mettere le piantine, quindi andrà un'altra mezza balla. Alla fine, due balle e mezze di paglia, insomma, una decina di euro. Esteticamente, do ragione che mi ha sempre consigliato di mettere la paglia invece che per carità, però è più costoso e ha una resa minore perché questo avrà un mesetto, due finisce il suo effetto se va bene andiamo verso la stagione invernale l'erba cresce un po' meno quindi bilanciamo così in effetti fa la sua bella sporca figura molto bello da vedere bene chiudo qua il mio video sull'orto invernale sono arrivato un po' lungo questa settimana mi dispiace devo aver saltato il turno purtroppo il lavoro incombe non sempre riesco a fare un video a settimana bisogna avere pazienza insomma è tutto se vi è piaciuto il video e volete mettere un like ve ne sono grato se volete condividerlo anche iscrivetevi al canale se vi va i temi che tratto sono questi questi galline e gatti soprattutto e uscirà la settimana prossima un video molto molto interessante sulla automatizzazione dell'irrigazione addirittura con wifi tramite cellulare guardate è un lavoro veramente fatto bene insomma bene per me e per i miei canoni quindi vi invito a guardarlo per la settimana prossima vi saluto e vi ringrazio per essere stati con me